Uomini e donne Oggi, scontro tra Gemma e Giorgio, una coppia si lascia. Oggi Uomini e donne, Giorgio attacca Gemma, Vincenzo e Anna Maria si lasciano. Nuova scoppiettante puntata del Trono Over. A Uomini e donne vedremo un nuovo scontro tra Gemma e Giorgio. La Galgani sta uscendo sia con Riccardo che con Guido. Entrambe le conoscenze proseguono per il meglio. Una volta entrata in studio, la dama di Torino racconta le sue sensazioni. Intanto, Manetti prende la parola per definire la sua ex, finta in tutto quello che sta facendo e dicendo. Di fronte alle parole del cavaliere del parterre maschile, l'ormai storica protagonista della trasmissione in onda su Canale 5 non ha potuto far altro che replicare. Alla fine, si apre un nuovo botta e risposta tra i due ex. Ad intervenire sull'attuale situazione sentimentale della Galgani anche Marco Firpo e Sossio Aruta. Si passa poi ad una coppia che è nata nel corso delle precedenti registrazioni. Vincenzo e Anna Maria hanno provato a frequentarsi. Ma le cose non stavano andando per il meglio. I due sembravano piacersi davvero molto, lei è andata da lui per capire se tra loro ci fosse i presupposti per vivere insieme. In ogni caso, la diversa religione e tante altre cose hanno fatto sì che i due decidessero di chiudere la loro conoscenza. Oggi. I due sono in studio e la dama sembra essere molto arrabbiata. Anna Maria racconta di come sono andate le cose e sembra essere rimasta molto delusa dal cavaliere. A grande sorpresa, inoltre, la dama dà anche ragione a Tina su tutte le cose dette nei riguardi di Vincenzo. Uomini e donne, trono over, lite tra Vincenzo e Anna Maria. Alla fine, entra anche Vincenzo. I due discutono e decidono di chiudere ogni rapporto. Ubaldo racconta di aver conosciuto una donna al di fuori dello studio e per questo ha deciso di lasciare la trasmissione. Giorgio continua a vedere Paola, ma per lei c'è anche una nuova signora che… Però, non trattiene. Si apre poi luna nuova diretta Facebook.